Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come fare 2 milioni di rune più 400.000 rune grazie a questo nuovo glitch siamo al masole della dinastia Mogwin quindi senza neanche uccidere Mog Non dovete ammazzare Mog se no non vi darà 2 milioni di rune più la runa maggiore Quindi in questo caso proseguite da questa parte Scendete fino laggiù, non fatevi male se no dovete ricominciare da capo questo nuovo glitch non è che l'ho scoperto io, ci, ci sono veramente migliaia di giocatori che l'hanno appena fatto pochi giorni fa, settimane fa, anche mesi fa dopo una nuova patch che hanno appena rilasciato. Non so uh, quanto tempo è passato, io ho ripreso a fare i tutorial su Elden Ring, quindi da qui dovete prendere la capretta e saltarla sopra e misteriosamente la capretta scompare. Eccola. Io vi consiglierei veramente di iscrivervi al canale per non perdervi altri tutorial come questi ci ho fatto una guida su come ottenere altre rune da un'altra parte quindi è lo stesso metodo come questo e questa volta ci troviamo nel passaggio verso il sacro albero quindi vi consiglio di guardare quel video ecco come potete vedere ci sono altri giocatori che hanno che sono passati per di qua Volevo fare una cosa qui e non posso farla Quindi dovete buttarvi in quel buco Qui invece volevo attraversare la roccia Facendo buggare la capretta e non funziona Niente E niente, buttatevi qua sotto Fa niente anche se non saltate Buttatevi Io adesso piano piano velocizzerò il video Per farvi capire quante rune ho ottenuto E qui non ho ammazzato... Mokin l'ho ammazzato però dovrebbe darvi 2 milioni di rune più la runa maggiore Adesso vi faccio vedere Ecco queste si sì, sono le prime rune che vi darà E poi e piano piano dovrebbe darvi anche 2 milioni di rune Quindi colpendo sempre l'aria Eccole qua che io ho ucciso Mog senza neanche toccarlo, mi ha dato 2 milioni eh, di rune e il gioco è fatto. In descrizione ragazzi troverete una guida su come arrivare in questo posto, quindi io spero tanto di essere stato d'aiuto in questo nuovo glitch e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial.